Andrea Roncato, il matrimonio con Nicol Muscariello è pieno di amici VIP. E lei ha 21 anni meno di lui. Andrea Roncato e Nicol Muscariello, il matrimonio sul Lago di Bracciano con tanti amici VIP, da Mara Venier a Giancarlo Magali. Andrea Roncato a 70 anni ha sposato la sua compagna Nicol Muscariello, di 21 anni più giovane, sulle rive del Lago di Bracciano, in provincia di Roma. E nel giorno del sì, quanti amici VIP. Sette anni di amore, dopo quasi sette anni di amore, l'attore comico e la compagna 49enne sono convolati a nozze. Ormai sono monogamo, aveva detto recentemente lui, et voi là. Festeggiati dagli amici più cari da Mara Venier a Giancarlo Magalli e dai parenti, tra cui la figlia della sposa, l'attrice Giulia Elettra Gurietti. Poi, tutti a festeggiare. Si vede chi è il capofamiglia. Per l'attore sono le seconde nozze, dal 1997 al 1999 Il matrimonio blitz con Stefania Orlando, invece di stare a casa e fare il marito, ha raccontato tempo fa, passavo le notti fuori. Stavo in discoteca e tornavo a casa la mattina. Quando mi offrivano la cocaina, ci cascavo. È stato un periodo terribile. Stefania ha sofferto molto e non me lo perdonerò mai. Ora è il sì della maturità, in diretta tv a Domenica Live. È al momento dello scambio delle fedi, che erano del papà di Roncato. La sposa è troppo emozionata, ed è lui a suggerire alla moglie le frasi di rito. E la battuta non si fa attendere, Eh, si vede chi è il capofamiglia.